Buongiorno, oggi voglio parlarvi di un romanzo, un romanzo storico, scritto da Folco Giusti, un professore dell'Università di Siena, oggi emerito, professore di zoologia, che coltiva però anche l'antichità, e che eh, riguarda in parte l'Isola di Capraia, questa famosa Isola dell'Ultimo Ritorno, è edito da Primiceri, Editore, questo bello romanzo, ma eh, riguarda anche e soprattutto Rutilio Namazziano, un poeta della tarda antichità che gode di una certa rinomanza qui a Siena, questa è la sua edizione per Einaudi perché non solo perché io lo infliggo ai miei allievi essendo il poeta che mi ha convertito a fare il latinista ma anche perché gli amici archeologi scavano da tempo un sito il Vignale vicino a Piombino che è stato sfiorato dall'itinerario di questo romantico viaggiatore che parte da Roma attorno al 417 e, e, per tornare d'inverno con piccole barche in Gallia a restaurare i propri possedimenti. Il poemetto è incompiuto e nel suo affascinante eh, peregrinare per un'Italia devastata dai barbari per raggiungere una Gallia devastata anch'essa dai Visigoti all'inizio del V secolo che Rutilio deve appunto restaurare e in questo poemetto, dicevo, eh, Rutilio si sofferma in molte descrizioni ma purtroppo eh, ci lascia un po' con la in bocca determinato dal fatto che il poemetto è incompluto. Questo lungo romanzo racconta il sequel del, dell'eredito di Rutilio, soprattutto eh, soffermandosi sulle avventure del figlio di Rutilio, che eh, poi finirà eh, nell'isola di Capraia, ricordata da Rutilio stesso per un insediamento monastico che eh, vi eh, figura eh, è un libro molto ampio di cui non posso naturalmente in due minuti esaurire nulla né leggere uno specimen mi limito a raccomandarvelo perché è veramente un modo divertente di accostarsi all'antichità ed è anche un modo appassionante per i temi d'amore di sofferenza addirittura di martirio eh, di lotta per la sopravvivenza e vi si intrecciano in una prosa estremamente gradevole grazie e buona lettura